Grazie Presidente, allora questo emendamento di commissione vuole eh, aggiornare la delibera per la parte che eh, riguardava eh, le esenzioni COSAP, eh, ripeto la delibera è stata presentata a maggio, ancora non erano stata ehm, esentata la COSAP con la delibera di giunta che è poi è passata in assemblea capitolina, quindi prevedeva quegli esoneri che oggi sono già passati, quindi non viene più necessità, per questo si elimina il comma 4 e poi si modifica il punto elenco che prima chiedeva alla ragioneria di predisporre e di tener conto di questa esenzione, nel senso che chiediamo alla ragioneria di tener conto delle, degli emendamenti nella programmazione dell'ente e nell'equilibrio del bilancio. A questo serve questo emendamento. Grazie Presidente.